Oggi volevo dirti e parlarti un pochino del rebranding che c'è stato della nostra azienda Cioè il perché abbiamo deciso di cambiare, dopo tanti anni, perché sono più di 30 anni che l'azienda in essere, il logo aziendale. Il logo, non so se ci è fatto caso, ma da delle ampollette, insomma qualcosa di un po' anonimo, è diventato due tecnici, due fig la figura dei due tecnici, che poi in realtà è proprio, eh, sono i nostri tecnici con le tute e quant'altro, che sono stati poi dopo, eh, sono diventati de delle immagini, quindi proprio i nostri tecnici, che si sono prestati a, a questo, e all'interno di uno scudo. La nostra azienda si chiama TecnoCappe e quello che eh, noi abbiamo fatto è appunto sottolineare il fatto che eh, noi mandiamo sempre due tecnici a fare eh, le prove, a fare i test, a fare i collaudi, a fare le manutenzioni, assolutamente la sostituzione dei filtri, minimo due tecnici perché chi ci conosce i nostri clienti sanno che all'occorrenza possiamo mandare 4, 5, 6 tecnici, 7 tecnici tranquillamente per velocizzare questo è primario, quindi cercare di velocizzare e eh, diciamo, eh, creare meno problematiche possibili no? all'interno del laboratorio perché anche voi lavorate, ma per la sicurezza, soprattutto per la sicurezza e la garanzia del lavoro. Che cosa intendo? Intendo che un tecnico che viene e deve fare determinate verifiche, determinate gap, un numero, un quantitativo di gap e tali, come fa? Cioè, non ce la fa, deve portarsi gli strumenti. Allora, ci sono aziende aziende. Ci sono aziende che non portano strumenti, fanno il minimo indispensabile, compilano un foglietto, attaccano, tu, uh, con la saliva l'adesivo sulla cappa, Non sto parlando di queste, queste sono proprio per me non sono neanche eh, colleghi, cioè sono aziende che fanno un altro tipo di mestiere e non è il nostro. Poi ci sono delle aziende che invece hanno gli strumenti e eh, da questo punto di vista. Mh, Ovviamente il tecnico che viene deve portarsi degli strumenti ma è sempre da solo, quindi ci possono essere dei rallentamenti, ci possono essere dei, delle problematiche, ci possono essere delle difficoltà al quale lui va incontro perché con un solo tecnico no? e quindi a un certo punto anche lui va in sofferenza per quanto magari non voglia, per quanto lui può essere un tec tecnico in gamba, ma eh, da solo è un gran problema. Poi c'è invece la nostra azienda che secondo me sta sopra a tutte le altre dove minimo mandiamo due tecnici proprio per questo perché ci può essere anche semplicemente un malessere no? da parte del nostro eh, dipendente che mentre viene durante il viaggio non si sente di guidare vuole riposarsi un attimo o al ritorno quindi noi intanto siamo un po' egoisti su questo quindi intanto pensiamo al nostro benessere perché credo che se noi stiamo bene quindi i nostri collaboratori eh, stanno bene allora possono trasmettere questo benessere e possono lavorare correttamente dal criterio e possono metterlo in sicurezza perché non ci dimentichiamo che stiamo parlando di rischi chimici, rischi biologici. Questi tecnici girano per laboratori da magari rischio biologico altissimo come ci capita a noi, ci capita a noi BL3, dove si, insomma, si, si fanno attività notevoli e importanti fino ad arrivare a situazioni anche nel chimico, no? Un po' delicate, quindi la formaldeide e quant'altro, quindi cancerogeni. Insomma, non ci dimentichiamo che questi tecnici girano e eh, c'è la loro pelle, la loro pellaccia che è a rischio prima di tutto. Un tecnico che è stressato, che è stanco, che lavora contro voglia, che ha delle difficoltà, che ha dei problemi, che è da solo e non si può confrontare con nessuno, non ha un, un ausilio... Mm. Insomma, non è la nostra politica, ecco perché noi ci siamo posizionati qua. Due tecnici ecco che ti danno la possibilità di stare un po' più sicuro, più tranquillo. Immaginiamo una, uno scenario normalissimo, un tecnico che deve salire sulla scala. Due tecnici danno la possibilità al cliente di stare sereno, tranquillo, perché ricordati che se il, cliente, il tecnico si fa male da te, comunque entri in gioco, per quanto l'azienda poi dopo sia responsabile, abbia le assicurazioni no? e quant'altro, Quindi sono. ma c'è una compartecipazione, quindi se il tecnico si fa male nel tuo laboratorio sicuramente è un dramma, sicuramente è un problema. Ecco perché due tecnici, il tecnico che deve salire sulla scala e l'altro tecnico che gli può tenere la scala nel momento del bisogno, o passare quelli che sono le attrezzi, evitare che si sbilanci, o magari sta facendo un'attività non nel modo corretto e quindi l'altro gli ricorda guarda, fai attenzione a questo, insomma ci sono una serie di motivazioni che portano a dei grandissimi benefici nell'avere avere due tecnici fino ad arrivare a alla parte più importante, più delicata, cioè di testing quindi nel momento in cui noi, eh, quindi i nostri collaboratori, stanno facendo il test hanno quella serenità eh, di eh, potersi dividere, dove magari uno che sta facendo le azioni un po' più delicate, i test un po' più delicati, ha la serenità di poterli fare, mentre l'altro magari sistema le valigie, parla col cliente, scrive il report, cioè fa altre attività. No? Quindi immaginate tutto questo è condensato quasi sempre, tutte le aziende che conosco, in un unico tecnico che viene da voi. E poveraccio, perché a certo mi dispiace pure per certi tecnici che li conosco, sono persone in gamba delle volte, ma non hanno dall'altra parte un'attività, un'azienda che capisce il fatto che questo è un investimento e non un costo, il fatto di mandare due persone ed è ovviamente anche più qualificante, professionale e secondo me i clienti si meritano il meglio. Ovviamente non tutti i clienti si meritano il meglio, nel senso che ci sono clienti che vogliono avere il peggio, vogliono avere attività fatte male, vogliono avere eh, situazioni in cui eh, vengono fatti i test eh, così un po' alla carlona e vogliono avere il pezzo di carta. Ecco, quelli non sono i nostri clienti. Quindi, se ti ritrovi eh, in questa descrizione puoi anche chiudere qui il video, non ci contattare assolutamente. Lungi da me parlare con quelli che sono eh, non clienti. Noi, per me i clienti che poi diventano anche eh, ovviamente sono persone quindi diventano amici, si stringono legami. Sono tutte quelle persone che hanno voglia di crescere, non che non ci siano errori fatti, problemi all'interno della struttura problemi, errori di cappe, cappe sbagliate, utilizzo sbagliato, no, non è questo, questo c'è in normalità ma c'è quantomeno una figura che ha la volontà di voler migliorare, di voler cambiare, di voler fare qualcosa nel modo corretto e che non si accontenta del pezzetto di carta solo perché c'è scritto tutto ok ma vede un po' di là, no? non vede l'albero ma vede la foresta questi sono i nostri clienti perché dobbiamo andare avanti, dobbiamo pensare al domani, non vogliamo trovarci nel momento in cui c'è un incidente, un infortunio, a dover correre i ripari, fare le carte, scartoffie eh, e poi trovarsi davanti a un pubblico ministero che eh, insomma ti, ti mette sotto torchio e dall'altra parte non so neanche se ne esci se non sei a posto con la documentazione non hai dimostrato di, averti, eh, di esserti premunito di esserti affidato a un'azienda seria insomma, la vedo veramente dura Sarà, parlo per i miei 13 anni da ex agente di pubblica sicurezza quindi ne so qualcosa sono stato tanti eh, parecchi giudici, tanti magistrati nei, nei tribunali e quindi ti posso assicurare che questa è una problematica parecchio diffusa. Cerchiamo di non gestire il problema, cerchiamo di prevenire il problema, che è sicuramente una cosa differente. Ti saluto, spero di averti dato qualche indicazione in più, qualche consiglio, iscriviti al canale YouTube perché è fondamentale essere aggiornati e ci vediamo alla prossima, ciao!